Ciao, sono Andrea Saletti, mi occupo da più di dieci anni di neuromarketing e scienze cognitive applicate ai processi decisionali online e oggi ti parlo della differenza tra persuasione e manipolazione. Avrei sicuramente sentito parlare di questi due termini e questa è una delle domande che spesso mi fanno più frequentemente, sia che io mi trovi a fare consulenza, ma anche semplicemente in una lezione universitaria. Quello che salta sempre al, agli occhi delle persone è la paura sostanzialmente che tutte le tecniche che riguardano l'utilizzo delle neuroscienze applicate al marketing finiscano per arrivare a una sorta di eh, meccanismo manipolatorio che vada a farci compiere delle azioni che in realtà non vogliamo assolutamente compiere. La realtà è molto diversa, ma è bene che io ti spieghi questa importante differenza. Mentirei se ti dicessi che persuasione e manipolazione sono due ambiti completamente separati. In realtà si tratta di due elementi che si vanno a intersecare tra di loro e molto spesso la linea di demarcazione è veramente molto labile, tanto che è difficile capire dove finisce uno e inizia l'altro. Però quello che ti posso dire è sostanzialmente che si intende per persuasione il processo per cui una parte nella comunicazione tenta di convincere l'altra a compiere un'azione o prendere una decisione e il risultato di questa azione è un processo win-win, ossia entrambe le parti traggono vantaggio dalla decisione presa. Questo è un aspetto molto importante e ti capita ogni giorno in tantissime situazioni di tentare di persuadere qualcuno in assoluta buona fede e eticamente. Potrebbe esserti capitato, per esempio, di leggere un bellissimo libro, incontrare poi successivamente un tuo amico, pensare che il libro possa piacergli, e tentare di convincerlo a comprarlo e a leggerlo. Ecco, questa è un'azione di persuasione. Tu sai che il libro gli piacerà, sai che lui eh, avrà vantaggio dal leggerlo e contemporaneamente ne guadagnerai tu in fiducia per la prossima volta, per il prossimo consiglio. Mentre è manipolazione, e presta bene attenzione a questa cosa, tutte le volte che tu cerchi di convincere qualcuno a fare qualcosa, compiere una scelta, è in una situazione in cui tu ometti delle informazioni determinanti a questa scelta, oppure fai leva sui sensi di colpa. Cioè in poche parole tutte le volte che si crea una situazione in cui l'interlocutore che tenta di convincere ha un vantaggio e la persona che riceve la comunicazione ha uno svantaggio perché avrebbe scelto in maniera diversa se avesse avuto le informazioni che l'altra persona gli ha omesso. Ecco, la manipolazione è un boomerang che è molto potente, perché torna indietro con una violenza incredibile, soprattutto perché chi è stato manipolato può cadere una volta in questo tranello, ma la prossima volta non ci cadrà più, e soprattutto sarà in grado di parlare male di te, e quando online si parla male di un business, tu lo sai bene è un attimo che si sparga la voce fino a far crollare a volte anche business interi online. Ecco da questo punto di vista penso che tu abbia capito la differenza ma voglio farti qualche esempio. Ci sono due aspetti fondamentali per capire che cos'è persuasione e cos'è manipolazione online e per farlo ti porto un esempio in particolare. Immagina di navigare in un e-commerce entrare in una scheda prodotto di un prodotto che stai desiderando di acquistare e a un certo punto appaiono una serie di informazioni di trigger che cercano di motivarti ad un'azione istantanea verso l'acquisto ti faccio alcuni esempi potrebbe essere un conto alla rovescia che ti dice che quello sconto che stai vedendo terminerà entro un'ora quindi devi assolutamente decidere potrebbe essere un altro un'altra zona della pagina che ti dice che per esempio quel prodotto è visto in quell'esatto momento da altre 5 persone che vorrebbero comprarlo oppure eh, un'altra idea che mi viene in mente è che magari potrebbe esserci un'altra un altro elemento che ti dice che ci sono rimasti solamente due prodotti a magazzino di quel tipo e che presto termineranno. Tutte queste informazioni aumentano il tuo stress, il tuo desiderio di compiere l'azione e molto probabilmente potrebbero portarti a farlo, anche se in una situazione in cui tu non li avessi visti probabilmente avresti agito in una maniera completamente diversa. Si tratta di persuasione? Si tratta di manipolazione? Dipende qual è la reale intenzione di queste informazioni. E Te lo spiego subito. Immaginiamo che i prodotti a magazzino non siano in realtà solo due quelli che rimangono, ma che ce ne siano davvero tanti. Se io ti do quell'informazione a livello di pagina prodotto, per cui mancano solo due prodotti, e o metto l'informazione che in realtà non è vero, questa è manipolazione. Io sto usando un trigger psicologico per fare in modo che tu agisca, anche se l'informazione che ti ho dato non è reale. In realtà, se la cosa è diversa, ossia mancano veramente due prodotti e poi la scorta e finiscono, questa è persuasione. E pensaci bene, se io decidessi per, per esempio di non mettere questa informazione in scheda prodotto perché la ritengo un'influenza troppo forte nei confronti del, eticamente del mio utente, potrebbe anche essere che il mio utente arrivi in scheda prodotto, il prodotto gli piace, decide di rimandare l'acquisto e fra due giorni quando torna il prodotto non c'è più perché era veramente in fase di esaurimento. Ecco, questo è molto importante. Questa informazione, cioè il fatto che manchino due prodotti prima che il prodotto esaurisca, è contemporaneamente un'informazione che porta vantaggio al venditore perché aumenta la probabilità di acquisto, ma porta vantaggio anche all'utente perché è determinante sul fatto che lui possa scegliere o meno di acquistare un prodotto che desidera e di non perderlo. Ci sono altre situazioni però dove persuasione e manipolazione vanno a confondersi molto tra di loro e succede quando si ha a che fare con beni particolarmente esperienziali, basati molto sulla percezione del contesto del bene più che sul valore qualitativo del prodotto stesso. Il, lo scopo del marketing in generale è sempre stato quello di colmare il gap tra la reale, il reale valore del prodotto e, e la sua percezione, ok? ma ci sono prodotti per esempio il vino dove questa, questa, questa situazione del valore reale del prodotto è molto labile. Ti faccio un esempio, ci sono stati diversi esperimenti fatti a livello neuroscientifico che ne hanno dimostrato come i più grandi sommelier, in realtà anche di fronte a una variazione del packaging del prodotto della bottiglia, del colore del vino hanno cambiato completamente la propria opinione riguardo ciò che stavano bevendo, ecco questo è un dato molto importante perché ci dice che la qualità di alcuni prodotti in realtà non esiste se slegata dal contesto con cui ci vengono proposti, in una situazione del genere andare a modificare il packaging, la, la bottiglia, le informazioni scritte sull'etichetta del vino per andare a creare una percezione più elevata rispetto allo standard a cui eravamo abituati per quel determinato prodotto, così come andare a creare una disponibilità all'acquisto più alta da parte dell'utente che sta vedendo quel prodotto e che vorrebbe acquistarlo, è sicuramente un meccanismo che potrebbe essere confuso come la manipolazione. Ma ripeto, è trattandosi di beni dove sostanzialmente il contesto è esso stesso, la qualità del prodotto stesso, diventa molto difficile andare a fare delle selezioni etiche da questo punto di vista. Come fare quindi a scegliere in maniera etica che sta da prendere quando vai a lavorare a livello di marketing su un prodotto specialmente se usi la psicologia? Beh io ho trovato una mia tecnica che adesso ti dico e che credo che a livello di mindset ti possa essere molto utile da applicare quando ti troverai da fronte di nuovo a scelte così complesse come quella che ti ho posto nell'ultimo esempio. Ecco tutte le volte che tu vai a creare una comunicazione su un prodotto e ti chiedi ma sarà persuasivo o manipolatoria? Ecco, chiediti invece un'altra cosa, chiediti se io stessi proponendo o tentando di convincere ad acquistare questo prodotto, questo servizio, una persona altrettanto esperta come me riguardo quello che io sto proponendo, una volta che io ho finito di comunicare, le informazioni che io gli ho dato, lui le riterrà corrette oppure no? La risposta a questa domanda definisce la persuasione o la manipolazione. Se la risposta è sì, stai cercando di usare la persuasione, se è sulla strada giusta dal punto di vista etico. Se la risposta è no, probabilmente stai tentando di manipolare. E con questo è tutto. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e magari accendi anche la campanella per rimanere aggiornato su tutte le novità. Ci vediamo alla prossima. Ciao!